Non c'è nulla che disturbi la mente, non c'è niente che poi turbi i sensi. Fatti coraggio e ti immergi le mani nella sapienza dei suoi mille anni. E lasciati tentare dai suoi gesti folli, dai tanti sapori che emana per te. Stare nel silenzio antico, fai sentire la tua voce di nuovo, il pescatore che lo guida la stella è sicuro nel tuo fresco abbraccio. E se tu non chiedi niente, pur qualcosa lei ti dà, la voglia di esistere a questa età. Qualcosa di più, rifiuti, oh no, quanta estesi nel dubbio c'è, ed è bella, tanto bella. Come acqua ah, di sorgenti e ti insegni. Nei canneti di paludi sabbiose, come eco che risuona lontano, sei nel lampo che squarcia il ponente. Ogni cosa ed ogni essenza si inchina, alle tue voglie ambigue di donna. e Egnari ti confidano, dubbi, passioni, sentimenti, non sanno che invece non pensi che a te. A te piace sentirti guardata, a te piace sentirti sognata. Ti rivesti di accecanti gioielli e fai sfoggio di mani e bellezza. Quante volte hai giocato coi destini della gente, divertita e stanca ad ogni alba te ne vai.